Volevo soltanto ricordare al Presidente che ovviamente eh, non soltanto deve eh, nell'eventualità eh, placare gli animi da parte del pubblico ma si dovrebbe anche ricordare che i consiglieri debbono rivolgersi alla Presidenza e, invece, e non provocare le persone perché altrimenti si sta cercando proprio di fare quello che invece le persone fino a quel momento in cui ho parlato non avevano fatto visto che è stata purtroppo chiamata in caso la consigliera Trenta è poco cacio quando noi non ci siamo permessi di fare nomi di consiglieri ma ci siamo rivolti alla giunta e al presidente come è nostro dovere di consiglieri comunali ricordo che nel mio intervento e nel suo che saranno pubblicati eh, come trasparenza nei confronti integralmente nei confronti della cittadinanza non c'è una parola di offesa e di eh, termini diciamo, giudiziari se non di accuse politiche e morali e non giudiziarie e che appunto l'unica offesa che in questo momento abbiamo sentito fino in quel momento non sono state neanche anche quelle del consigliere Cavicchioli che anche lui in qualche modo provocava le persone per farle reagire, ma sono state quelle soltanto del consigliere Lamanna. Fino a quel momento c'erano stati interventi nelle, nelle more di quelle che sono le condizioni necessarie per avere un dialogo ovviamente difficile, ma non c'è stato nessun tipo di offese ed accusa che invece purtroppo abbiamo sentito. Rinnoviamo anche il fatto che abbiamo eh, detto più volte del, del, sicuramente dell'empatia e del dolore che si può provare, soprattutto io ho sottolineato delle famiglie, che ancor più degli indagati che evidentemente sono loro consapevoli della loro onestà, magari le famiglie si ritrovano ancora di più a non conoscere le situazioni e quindi le rinnovo perché l'ho affermato e lo rinnovo. Grazie Presidente della possibilità. Grazie.